Ciao e benvenuti nel nuovo video lo so, lo so, lo studio è, è questo mi sono dovuta arrangiare perché Bruntolo è a casa in questi giorni e io volevo registrare il video perché voglio mostrarvi le novità solo che come faccio? Eh, con lui a casa è impossibile anche perché ed è dove registro io normalmente adesso sta lavorando lui quindi ho pensato di spostarmi in questa stanza che l'abbiamo sistemata e vuotata però ed è, non c'è una grande illuminazione anche se non ho capito i lampadari, quindi ci sono un po' una, due e tre luci che migliorano la cosa, però fanno riflesso, lo so, me ne sono accorta, quindi sto cercando spudoratamente di coprire le luci che fanno riflesso, però lo sfondo purtroppo è, ed è un armadio laccato in questo caso, pensavo nel caso riuscissi a fare questa cosa come una cosa fissa, fissa no, però più stabile ed è quando lui è a casa perché ultimamente è molto spesso a casa di idee migliorarlo un po' quindi invece di un eh, panchetto per tenere sul treppiede Potrei pensare ad una scrivania che ci sta e soprattutto questi che sono fantastici come armadi perché tengono davvero tutto, però di rivestirli con qualcosa di opaco in modo che le luci non diano fastidio. Fatemi sapere voi, ma la studieremo perché sicuramente qualcosa bisognerà fare ed oltretutto come l'audio ho provato con il microfono questo. Che sicuramente è, non è il massimo della vita però è perché così fa un po' meno rimbombo fatemi sapere voi ma adesso <ride> vi mostro questo perché eh, dovevo farvelo vedere assolutamente che cos'è? è, è, è Stil Pro vi ricordate il famoso Stil Pro che era quello che eh, inizialmente era la centrifuga per i pennelli? bene hanno inventato la macchina per pulire le blender e potevamo non provarla, e intanto ringrazio Look Fantastic perché grazie a loro se posso provare questo prodotto, l'ho trovata su Look Fantastic ad un prezzo che va dai 45 ai 49 euro ma ci sono degli sconti attivi e allora guardiamola insieme, dice eh, che pulisce le spugnette immediatamente e sono già pronte all'uso le luci fanno schifo ma tanto per provarla farò una clip dove si vede il prodotto anche perché ci vuole dell'acqua e qui siamo fuori e quindi guardiamola assieme subito ma sta registrando non vedo niente si sì, sta registrando e andiamo a vederla se davvero è il metodo rivoluzionarlo allora, voi avete provato la centrifuga per pulire i pennelli, ad esempio? Io sì, ce l'ho, l'ho provata, mi piace, però mi piace quando voglio ed è, usarla su diversi pennelli in inverno, in modo che non devo tenerli di asciugare molto, ed se no faccio prima con il classico metodo del sapone. Intanto sto aprendola perché è una novità anche per me. sono le istruzioni che credo saranno molto utili per non c'è niente da appoggiare come sempre vediamo, ci sono le istruzioni in diverse lingue ok, questo è in inglese, almeno ci sta non possiamo pretendere l'italiano ma con l'inglese ci arrangiamo tranquillamente, no? Eh, vabbè, la presentazione della Steel Pro, ok. Ah, ecco, questo è perfetto. Dire che eh, ci sono più o meno gli stessi batteri nel bagno oppure sulla spugnetta, effettivamente, la spugna è davvero un ricettacolo di germi e va pulita tutti i giorni, ok. Mm. Possiamo farcela con le istruzioni. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Teniamo qua le istruzioni. Allora, vi anche questo. Una bella brocca in plastica. Poi c'è... Ah, il detergente. Ok. Da... E vegan. Da 85 ml. Eccolo qui. Mamma mia le luci. Fortuna che andiamo a fare qualcosa. Poi, questo è invece il prodotto classico. Quindi, questo eccolo, è il, il coso per andare a pressare le spugnette. Qui c'è un tasto: okay. ah, va su, ok, va su così. E poi, dopo si schiaccerà la spugnetta. Questo che è quello per andare a farla girare effettivamente gira. Allora andiamo a leggere le istruzioni. E poi dopo lo proviamo. Allora, dunque vanno messi eh, 20 ml della soluzione ovviamente dipende da quante spugnette sono sporche, ah, poi bisogna schiacciare con questo, ecco, quindi andiamo a schiacciare ed è per fare penetrare il prodotto, ed è mettere 450 ml di acqua calda, quasi bollente, 450 sono al riga, quindi ci aiutiamo anche con la riga, dopo andiamo a continuare a schiacciare sì ok ok e ok quindi adesso andiamo a fare con le spugnette che ci creiamo meglio però la teoria è spugnette 20 ml di questa soluzione con questo accessorio andiamo a premere sulle spugnette in modo che con questa parte in modo che vada a um, imbibirsi della soluzione, mettiamo l'acqua bollente fino alla riga, schiacciamo un altro po', poi tiriamo su questo, ok, andiamo a prendere la spugnetta, modello cucchiaio, la andiamo a strizzare, quindi andiamo giù in base alla spugnetta che altezza ha e perché schiaccia anche. La strizziamo e attraverso questi due buchi l'acqua dovrebbe la uscire del tutto e poi andiamo a fare la centrifuga in modo che si asciughi. Proviamo. C'è la spugnetta, poi facciamo con. Ah sì, mi diverto troppo. Eh, alla Steel Pro piacciono le centrifughe e allora adesso andiamo a farlo direttamente con le blender ok, allora proviamo a pulire queste due spugnette una più grande e una più piccola che sono l'erce letteralmente l'erce e vediamo di seguire le istruzioni che non ci sono ma me le invento io, più o meno, leggendo quindi apriamo questo che è il detergente ecco, questo potevo farlo anche prima ok e ne mettiamo un po', boh. andiamo con un tappino. Sarà abbastanza? Ma andiamo con un tappino intanto. E mettiamo la spugnetta, facciamo due tappini, perché se no è poco. Ok. Poi da quello che ho capito bisogna schiacciare un po' perché prenda bene il detergente, anche questo, ok, e a questo punto, non è una grande idea, forse fatto così, ma dobbiamo aggiungere acqua calda e la mettiamo fino a qui, ok, allora, qui tutto appannato, vabbè, proviamo di qua, dunque, continuiamo a premere, effettivamente qualcosa fa non so fino a che punto sia davvero comodo comunque la piccola è scomoda da prendere ma ci proveremo dopo andiamo con la grande a questo punto dobbiamo schiacciare il pulsante qui e tirarlo su ok Oppala. Ne. vediamo è ancora sporca e mi sembra logico che a questo punto arrivi il corriere e quindi devo mettere in stop ok abbiamo appena scoperto una cosa perché visto che col corriere sono stata giù quasi un quarto d'ora Intanto loro si sono e l'acqua, il detergente e sono venute quasi pulite. Adesso direi che possiamo provare. se funziona Voglio provare a prendere l'altra più piccola. Non mi sembra pulita, mm, mica troppo, però abbastanza. Allora proviamo con questa. La dobbiamo prendere così. Poi dobbiamo schiacciare. Ecco, anche. Così schiaccio qua e poi strizzo, mm. Beh, effettivamente è super strizzata, rivediamo, è ancora un pochino sporca, quindi la rimettiamo dentro, non dicono bene le dosi del detergente, quindi vado un po' ecco per a fantasia. Ok, proviamo questa. Oppala! bene, il concetto comunque è questo. Adesso dovremmo vedere le dosi, magari lo cambio meglio. Allora, ok, prendo, schiaccio, strizzo, poi devo metterci questo cosino qui. Ok, lo mettiamo così. Lo facciamo partire. Io. ok fermiamo fermo io adesso devo tirare su la spugna e dovrebbe essere asciutta beh effettivamente sì non, no non è asciutta direi di no ah, riproviamo che dite rifacciamo tutto il percorso allora togliamo questo ne. prendiamo scoliamo l'acqua ok rimettiamo questo rifacciamo partire Apriamo, stanno attenta che non ci caschi giù di nuovo nell'acqua. Resta bagnata. Allora, visto che io non voglio demordere, ho cambiato l'acqua perché comunque sia e non si vedeva più niente. Quindi, torniamo a mettere. Sempre un tappo di detergente che oltretutto è una cosa tipo oleosa non è neanche troppo simpatico apriamo bene questo e adesso andiamo su quella più piccola perché voglio vedere magari tanto che una è in microfibra e l'altra è in gomma classica magari funziona Effettivamente butta fuori ancora dalla roba. Proviamo la piccola? Proviamo che non riesco a pescarla. Ce l'ho? Bene. Allora. Ok. Okay. effettivamente, effettivamente questa è asciutta, cioè è proprio asciutta, non so se farlo vedere sulla carta che non la bagna, quindi, allora è proprio un fatto della microfibra che de l'altra è microfibra e quindi la, aspettate, è più porosa probabilmente, è per questo, che comunque adesso è venuta pulita anche lei, allora abbiamo capito che funziona, e non è neanche troppo scomoda anche perché è già asciutta è già pronta all'uso poi volendo è, è quell'asciutto leggero, leggero, leggero umidino che può già essere pronta da de, usare il trucco allora ok, è tutt'altro discorso e finalmente con i tentativi giusti ce l'abbiamo fatta ma adesso noi non contento andiamo a prendere questa ah, devo tirare su di più. no, su eh. Io però vi consiglierei invece che questo detergente perché alla fine è un po' molto oleoso e di usare un sapone classico, anche sapone per piatti, è molto meglio sapone per mani se volete qualcosa di... Fa più schiuma però questo è molto oleoso ed è, mi scivola sulle mani. Andiamo... resta umida ma non bagnata e finalmente è diventata anche pulita quindi due giri niente direi che questo metodo lo consiglio soprattutto come vi siete accorti ecco questa è come si tira giù così e poi si spinge ok ed eccoci qui allora abbiamo usato tutti i nostri bei prodotti abbiamo visto come sono pulite le blender che cosa ne pensate io intanto rimetto via questi allora, intanto devo dire che il detergente è buono e valido però è, è molto oleoso quindi magari utilizzate un... Eh, cioè proprio... mi lascia l'olio sulle mani cercate di usare, non lo so, anche un detergente vostro un detergente per pennelli un detergente molto valido per le blender e i pennelli che ho provato è da eh, Shin uno spettacolo, cioè proprio pulisce subito, non so cosa ci sia dentro, però poi si risciacqua, ma li pulisce subito e quindi è validissimo, per il resto, comodo? Sì, e non lo so se vale davvero per tutti i giorni, tutti i giorni come un po' per i pennelli vado a dargli un colpetto classico con saponetta, però quando abbiamo tante blender con questo facciamo sicuramente prima, vedete voi, non lo so, eh, come tutte le cose, piace o non piace se invece vogliamo eh, pulire al mattino ci dimentichiamo di aver pulito una nessuna blender pulita dobbiamo trovare il modo di pulirle beh con questo sono già pronta all'uso vediamo che sì, sulle blender classiche funziona bene su quelle in microfibra che utilizzo io lascia un pochino più acqua vanno ripetuti i passaggi più volte poi dipende se usiamo le polveri con la blender o le creme io la blenda lo utilizzo per i prodotti in crema e quindi ci vuole un po più passaggi vedete voi come sempre tutte le cose però era carina da provare assieme allora io intanto ringrazio come sempre ed è look fantastic per avermi dato la possibilità di provare questo prodotto e farlo conoscere anche a voi se siete appassionate di mm, il metodo con centrifuga per i pennelli secondo me vi piace anche questo se no se avete meno prodotti o siete, avete un altro metodo o siete, avete una routine perché ad esempio ci sono persone ed sinceramente avete tutto il mio rispetto che si mettono lì una giornata intera una giornata intera è esagerato a pulire i pennelli ed è rilassante in questo caso avete trovato un anti stress. vi piace e fate anche una cosa buona quindi assolutamente tutto il mio rispetto niente. fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto Ed eh, stavo pensando che è talmente grande che ci potrebbe stare anche e di fare non avere due prodotti una centrifuga per i pennelli e una per eh, queste ma di usare direttamente questa perché i pennelli basta metterli sul fondo anche loro ed è il principio lo stesso non dovrebbe bagnare lo testerò o testate voi e mi fate sapere e niente come sempre io spero di spaventato un pochino di compagnia e vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!